Diventare un videomaker professionista è probabilmente un dubbio, un'aspirazione che ti gira in testa da qualche tempo. Se sei qua infatti è perché dopo qualche video girato per parenti e amici vorresti trasformare la tua passione in un lavoro vero e proprio. In questo episodio ti racconto la mia esperienza e ti do quattro personalissimi consigli che credo però possano esserti utili. Vi ritrovate immaginativi su questo canale dedicato a chi vuole imparare a girare e montare video e magari trasformarlo anche in una professione. So che qualcuno di voi ci sta pensando e lo so dai messaggi che mi scrivete oppure dai commenti che leggo qua sotto. Di solito questo succede quando si investe in una videocamera più professionale eh, oppure si acquista un computer più potente. A quel punto si inizia a chiedere se forse eh, quello che di solito si fa per passione possa trasformarsi in realtà in una fonte di reddito. Questo video nasce dalla collaborazione con Fisco Zen, il cui staff conosce e apprezza questo canale e mi ha chiesto di aiutarli a far conoscere questo servizio di assistenza fiscale e eh, considerato che volevo fare qualcosa per aiutare chi voleva fare il salto di qualità eh, ho pensato che anche il videomaker come qualsiasi altro professionista deve anche affrontare le questioni fiscali eh, che sono particolarmente fastidiose ma insomma eh, nel complesso suggerire qualche servizio poteva risultare interessante ora però inizio con eh, le mie quattro pillole primo i clienti lo so che stavi pensando all'attrezzatura quella è la parte divertente almeno per me è così eh, ma non fa la differenza e soprattutto ne parliamo al punto 3 il requisito fondamentale per trasformare la tua passione in una professione è avere clienti è così per qualsiasi freelance professionista o imprenditore i clienti oltre a pagarti fanno in modo di indirizzare e specializzare il tuo lavoro verso quello che è davvero utile e quindi anche redditizio quindi se stai pensando eh, di fare sul serio prendi subito un foglio e scrivi 10 possibili clienti Possono essere amici o conoscenti eh, per cui potresti documentare eventi speciali oppure eh, il negozio eh, di un amico di famiglia che ha bisogno di video per farsi conoscere online. Non importa, l'importante è iniziare a pensare a chi, può a chi possono essere i tuoi clienti veri e il tuo cliente ideale. Come ho iniziato io? Cooperative e scuole. Era la realtà che più conoscevo e in cui mi trovavo a mio agio e soprattutto a me è sempre piaciuto insegnare e condividere una parte del mio sapere. Quindi oltre a girare e montare video riuscivo a raccontare e rendere partecipe eh, i ragazzi e i bambini di quello che si stava facendo. Ho girato eh, decine eh, di eh, spot progresso, cortometraggi e videoclip nelle scuole di ogni ordine e grado. Eh, poi ho documentato iniziative e progetti per enti pubblici e terzo settore e poi un po' alla volta mi sono migliorata, ma è un settore in cui continuo a lavorare perché fondamentalmente mi piace molto. Secondo, devi avere un piano o meglio ancora un business plan, come si dice in gergo imprenditoriale è qualcosa di parecchio più strutturato di un elenco di clienti perché oltre a definire eh, quali sono eh, a chi ti rivolgi, devi anche capire come farti conoscere e quindi acquisire nuovi clienti. Questo include una parte di pubbliche relazioni e promozione e anche marketing. Eh, inoltre devi capire quali sono i tuoi costi incluse, tasse e contributi, non soltanto la parte divertente dell'attrezzatura. E infine definisci la tua proposta di valore, quindi in che cosa ti differenzi e ti distingui dagli altri. Questa è sicuramente la parte eh, più divertente. In ogni caso però non mi sento assolutamente di poterti dare un quadro esaustivo su, uh, sulla, sugli aspetti del business plan. Posso però suggerirti un libro che ho acquistato quando ho deciso di fare sul serio e passare dalla ritenuta d'acconto alla partita IVA. È questo? Si chiama Business Model U e a dieci anni dalla pubblicazione è ancora impareggiabile. All'interno ci sono tanti esempi ma soprattutto esercizi per conoscere te stesso e capire come puoi inventare o reinventare la tua professione. E funziona anche eh, per chi vuole proporsi sul mercato del lavoro e non necessariamente con una partita IVA. Come ti dicevo gli esercizi sono tanti ma il cuore del libro è questo modello a nove riquadri che probabilmente ti sarà già anche capitato di ehm, trovare in internet. Puoi iniziare a pensare e giocare proprio da questo modello, ti lascio il link in descrizione qua sotto, lo scarichi gratuitamente da svariati siti. Eh, stampalo, preferibilmente in formato A3 per avere più spazio e poi eh, prendi dei post-it e dei pennarelli per scrivere le tue idee e soprattutto per spostarle. Ecco, trovo che questo approccio così tattile e visuale sia particolarmente utile eh, per tirar fuori dalla tua testa le mille idee che eh, ronzano, eh, che girano e che eh, magari ti assillano. E soprattutto per guardare le cose da diversi punti di vista e a volte capita che quello che ti sembra essere un problema in realtà si trasforma in una risorsa questo è solo l'inizio e puoi anche pensare di farti aiutare perché ti assicuro che condividere i propri pensieri e avere un punto di vista esterno su quella che è la propria visione è estremamente utile terzo l'attrezzatura finalmente eh, sicuramente quella che accende l'entusiasmo ma probabilmente buona parte di quello che ti serve lo possiedi già perché appunto era una passione prima ancora che ti balzasse idea di trasformarla in una professione quindi puoi sempre dotarti di una videocamera più professionale o acquistare eh, strumentazione aggiuntiva eh, come stabilizzatori, obiettivi eh, o visori esterni, tutto quello che vuoi ti suggerisco però un concetto molto interessante, quello che utilizzano gli imprenditori seri, che è quello di Return of Investment, che in poche parole significa, porti la domanda, ma ne vale la pena? Davvero questo strumento in cui voglio investire farà la differenza nel mio lavoro? Non voglio però dilungarmi sulle attrezzature più professionali e performanti perché il web è già pieno di articoli e video sull'argomento. Voglio andare invece in controtendenza e dirti che si può essere un professionista del video anche con un semplice telefonino. Eh, in questo canale non mancano gli episodi, puoi andarli a cercare, in cui racconto come creare video professionali dall'effetto professionale con un, te con un telefonino oppure semplicemente creare dei video che siano efficaci e sappiano catturare l'attenzione. Eh, voglio invece dirti che ci sono tante professioni che stanno nascendo, in cui si può lavorare con il video eh, e che sono diverse rispetto al videomaker. Eh, parlo ad esempio del social media manager che eh, sempre di più sta andando verso la creazione di video, eh, questo eh, non so, è partito con YouTube ma negli ultimi anni ci sono TikTok ha creato una vera e propria tendenza e da lì gli Instagram Reel, gli Shorts o qualsiasi altra piattaforma nascerà nel 2023 o negli anni a venire. Un'altra professione ad esempio è quella del giornalista che ha nel telefonino lo strumento privilegiato per documentare, editare e pubblicare i suoi video. Eh, chi si occupa di cronaca, e anche io per un paio d'anni eh, me ne sono occupata, eh, sa appunto che eh, la velocità con cui si eh, viene a conoscenza di qualcosa, eh, la si eh, documenta e la si condivide col mondo, è fondamentale. Eh, quindi appunto il telefonino è indubbiamente lo strumento più veloce con cui eh, catturare la realtà e eh, poi trasformarla in un prodotto di comunicazione. Quarto, la partita IVA che è quello che fa davvero la differenza tra un dilettante e un professionista e di lì non si scappa. Eh, ci sono diversi regimi fiscali e tanti codici a teco, non voglio approfondire l'argomento perché è necessario affrontare la questione con una consulenza personale e specifica sulle tue esigenze. Il mio consiglio spassionato è quello di arrivare al momento della consulenza con le idee davvero chiare e con tante domande da fare. Eh, per le idee chiare ti rimando al punto 2 e soprattutto inizia a pensare eh, quali sono realmente le tue capacità di investimento in termini non solo economici ma anche e soprattutto di tempo perché quello fa la differenza io personalmente ho scelto di diventare professionista nel modo più semplice che ho trovato che è quello del regime forfettario il regime forfettario non è assolutamente il più indicato per chi vuole fare eh, ingenti investimenti in attrezzature, ma dal mio punto di vista era quello che mi permetteva di sperimentare eh, in modo non troppo eh, impegnativo e eh, questo mi ha permesso di affrontare la cosa con più serenità una volta che ho fatto una serie di valutazioni caratteriali e anche personali. Eh, con il tempo poi si può sempre cambiare, eh, cambiare regime e eh, fare un salto di qualità e eh, appunto è solo l'esperienza quella che davvero ti fa capire eh, cosa sia più adatto a te. Una volta che ti sei chiarito le idee puoi prenotare una telefonata assolutamente gratuita con un consulente di Fisco Zen. Eh, ecco, nella, La prima chiamata è comunque molto utile per saperti orientare in tutte queste questioni e capire così se la libera professione fa il caso tuo oppure no. Eh, se poi sei deciso a far sul serio Fisco Zen si può occupare di tutte le questioni eh, legate appunto alla partita IVA che sono appunto la scelta del tuo regime e del codice Ateco, eh, tutte le procedure burocratiche dell'apertura della partita IVA, la, eh, la, la piattaforma eh, per la fatturazione elettronica perché ormai è obbligatoria per tutti e anche ovviamente la dichiarazione dei redditi. In descrizione ti lascio un link con cui puoi prenotare la tua chiamata gratuita. Se poi decidi di fare sul serio e sottoscrivere il loro servizio, riceverai uno sconto di 50 euro sull'abbonamento. Personalmente penso che le questioni fiscali siano sempre un po' spinose e proprio per questo apprezzo chi cerca di renderle più leggere, più Zen appunto e credo che Fisco Zen ci riesca bene. Spero che questo episodio un po' fuori eh, dall'ordinario ti sia comunque piaciuto e aspetto nei commenti qua sotto i tuoi dubbi, le tue perplessità e anche soprattutto se eh, stai decidendo di fare sul serio o vuoi continuare a girare e montare video per diletto. Io personalmente adoro le persone eh, che si dedicano a creare video per passione e anche e soprattutto a loro è dedicato questo canale per registi di imprese straordinarie. Se vuoi sapere qualcosa di più il dietro le quinte di questo canale puoi iscriverti alla newsletter mensile e ricevi in omaggio il corso Decolla con YouTube in 2 più 5 mail. In ogni caso, che tu sia un dilettante o un professionista, è il momento di mettere in immagine la tua storia per creare la visibilità che meriti.